e se ti faccio vedere la foto su Facebook dopo me lo sai dire come si chiamano ho fatto la foto dei frutti e poi è molto probabile che chi lo Ketodaw si chiama Zin ma Pazzano perché Pazzano ha tutta un'altra dimensione ma non è tanto diverso ma mi sai dire delle parole completamente diverse tra i due paesi il sì, però non mi ricordo... È questo selvaggio che È come... rosso rosso, rosso, rosso, rosso un po'. C'è giallino, di... pure morbido. A Ma sì, di... di... eh. sono dei granuli. Eh, Se... I surva. No, I surva. I surva quali sono? Il turno sulla sacco che l'aveva detto anche ieri. Poi al giro pensava che erano assurdo a chiedere nessuno cazzo qui. Eh. Non è Ma non è che sono i quei quei che come si chiama dei mortedari. No. Il Cosa sì. sono i mortedari? Ah, so. <ride> ah, il turno è il mirtillo. Ah. Morti, è il morti, sì, Il la... è, l'albero l'albero è, è il è il frutto come lo chiami? Siamo non ha chiamato. Quindi mortile si chiama mortile perché c'erano i mirtilli? Sì. Sì, sono sì. cose sì. rotonde. Ah, hai visto? A mortile perché si chiama? Perché c'erano molte piante di mirtilli. Ah. E stavano come piccoline, non è sì, erano i mirtilli ne, grossi li mangiavamo bene. Sì. E nutricino Triscinu. Ah, Triscino era. L'ho già sentito, me lo ricordo, è un'altra pianta. Che era Triscinu? Ah, Dot Lì allora i tempi che furono, no? Eh. Si andava per porto. Per mangiare così. Tuo... Allora si andava. Era matica, era pure. Ah, si andava, dice, mi daiamo Triscino. Eh sì e siccome viene, diciamo veniva no, un germoglio lungo, prendeva tenera, la parte più tenera, allora lo strappavamo e lo mangiavamo, ma era dolce, bella, ma ci dava la consistenza. E che, che può essere in italiano questo? Era no? un alberino così, ah. eh, e <sess> il... erano dei sì. Montano... e il il piste, piste, io, no, no. le cime eh, le cime alle eh, cime eh, era era pisto. Era pisto. Pisto. e arrivavamo qua sotto a, a Murali, e dove si trovavano più o meno erano alberi che crescevano crescono ah non lontano no no no che io che ci vediamo nel È un alberello. Non no, è no. su quella treccia. No, non è... No, non è... No, non è... No, non è... No, non è... No, no, no, no, no.